Ci sono scarpe che possono essere utilizzate in diverse condizioni e questa Topo Athletics ST4 ne rappresenta l'essenza perché è in effetti una scarpa che può essere utilizzata per la corsa naturale ma al tempo stesso anche per correre in pista davvero molto velocemente. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 196 grammi Drop 0 16 mm nel tallone, 16 mm nell'avampiede. Il mio amico pro depodista vorrebbe utilizzarla alle gare, ma in realtà non è una scarpa omologata. Per il natural running abbiamo apprezzato la calzata fasciante nell'avampiede, uno spazio importante al tempo stesso, un tallone davvero morbido e praticamente inesistente, ma eh, che rende. Il tendine d'Achille è particolarmente coccolato, un sistema di lacci, una linguetta parecchio paffute che consentono nuovamente sensazioni positive per il collo del piede, un'intersuola minimalista doppia densità, zip foam, nella parte superiore un po' più morbida, nella parte inferiore un po' più eh, dura, che consente ottime sensazioni di chi volesse un contatto al terreno, ma al tempo stesso consente pure di correre davvero velocemente. A completare poi la sensazione di morbidezza poi c'è la solita eh, soletta orto Light che vi consente in effetti una sorta di cuscino anche se ovviamente i 16 mm di altezza dal suolo non consentono di avere una sensazione equivalente a quella invece di altre scarpe però per chi ama il natural running questa scarpa potrebbe sicuramente essere adatta anche grazie al fatto che è davvero molto flessibile vi consente di gestire al meglio gli esercizi di tecnica di corsa come al solito c'è il solito battistrada in casa topo che secondo me è molto efficace a condizione di non essere utilizzato su pista bianca secondo me questa scarpa è davvero adatta a tutti coloro i quali volessero cercare il natural running o anche e questo sarà lo spin che ci racconterà andrea nella seconda parte per tutti coloro i quali volessero correre le brevi distanze molto velocemente senza davvero farsi spingere dalla fibra di carbonio voi come al solito stay strong keep running iscrivetevi al canale sarebbe davvero molto piacevole ma anche gustoso io come al solito vado a avermi un coffee ciao andrea siamo finalmente giunti tra l'altro sotto la pioggia la recensione delle topo st 4 Ce la siamo persa nel, nei mesi scorsi, cosa ne pensi di questa scarpa? Ce la siamo persa sì assolutamente, per di più l'avevamo usata tardissimo, cioè tantissimo tempo fa perché mi ricordo che avevo fatto delle salite per provarla e poi poco altro perché la, la utilizzeremo di più quest'estate, quest quest questa primavera inoltrata barra estate nelle gare corte. Secondo te Andrea chi è mm. adatta questa scarpa? una scarpa adatta ad atleti leggeri, ad atleti eh, che sanno correre di avampiede e che, che spingono forte, diciamo. E invece a livello di ritmo, eh, a che ritmi la consiglieresti? È davvero molto leggera di conseguenza potrebbe in effetti eh, consentirti di correre velocemente. Cosa ne pensi? Sto pensando che siano due rimbambiti. Piove, si qua sotto a prenderci l'acqua. <ride> no, è una scarpa secondo me è assolutamente da usare sotto i 4 km. Invece a livello di distanze, fino a che distanze le utilizzeresti? Direi o gare spurie, ma sempre sotto i 10 km o, secondo, o van benissimo per le 5 km. Io, Andrea, mi fermerei un secondo, ti faccio mettere lì sotto e facciamo la seconda stavo parte. Stavo pensando che se, se incrociamo bene, te ti metti di là sotto a, a là e io di sotto di qua, direi che così non sembrano due idioti. Ripartiamo tra due minuti. <ride> Ci siamo spostati nel... Punto strategico, invece, Andrea, per quali distanze le utilizzeresti? No, stavo dicendo prima: secondo me vanno benissimo per le gare eh, quelle di paese, le partenza unica, ma sotto i 10 km. Adesso arriva il periodo giusto. Uh, sto pensando a gare 7-8 km, massimo anche 9-10, ma per assurdo anche 12 km. L'importante è che non siano omologate, dove non, mi devo, non devo avere l'assillo del tempo e correre per divertirmi però la verità è che comunque sulle gare da 5 km secondo me è bomba mi dicevi a livello di peso del podista amatore fino a che peso le consiglieresti e eh, qual è secondo te il limite massimo? secondo me se pesi sotto i 70 kg è meglio e comunque devi essere talità prestante mi sta venendo un flash clamoroso quant'è che è di tallone sta scarpa perché sennò potrebbe essere utilizzata per le gare in pista sai? dal tuo punto di vista in effetti secondo me potrebbe essere utilizzata bisogna metterò sopra in sovraimpressione se la scarpa è omologata non credo eh, comunque secondo te ti consente questa scarpa di spingere davvero velocemente grazie all'intersuola eh, molto interessante zip foam l'intersuola ce n'è relativamente poca devo dire che eh, l'idea di questa scarpa è scarpa leggera e scarpa che spinge, quindi eh, leggerezza ai piedi e un po' di intersuola che comunque aiuta. A livello di tomaia, come l'hai vista, c'è un grande spazio nell'avampiede, cosa ne pensi? Sì, c'è un grande spazio nell'avampiede come, come solito in casa topo, eh, però dopo che la, la leghi bene ai pie eh, al piede, il collo del piede rimane bello bloccato e quindi super. Eh, guarda qua il tallone, l'avevamo già fatto vedere, praticamente inesistente, e, niente e Secondo me è top come scarpa alla gara o da ripetute brevi Secondo me sono anche ottime per fare gli esercizi di tecnica di corso Invece a livello di intersuola parlavi dello, parlavamo dello zip foam Come l'hai vista? La, la, la ritieni reattiva oppure più protettiva? Beh è una scarpa diciamo così vecchio stampo è Sicuramente reattiva ma ti ripeto reattiva Soprattutto grazie a questa, questo avampiede molto ampio che, che, da, che mi fa correre forte. A livello di stabilità come l'hai vista e chiaramente l'hai utilizzata soltanto per correre forte, cosa ne pensi? Beh, intanto è una scarpa per correre forte, è una scarpa per correre da freschi, quindi già il piede non cede di per sé. In più, come si dice, la zona di appoggio è davvero ampia ed è una scarpa molto bassa quindi per cui eh, lo spazio per pronare è davvero poco. A livello di battistrada invece, come l'hai vista, stiamo sempre parlando del battistrada abbastanza classico di Topo, cosa ne pensi? Sì, abbastanza classico, credo che sia proprio identico alle altre. Uh, direi che è, è buonissimo ovunque, un po' meno su pista bianca. Però correndo in pista non l'hai sentito uh, particolarmente cedevole? No, no, no, assolutamente va via bene. Infatti davvero bisogna controllare quella cosa per di più. Uh, bisogna vedere se le, se le altezze più che altro sono, sono uh, dentro o no perché su World Athletics in effetti potrebbe essere che non l'abbiano omologata perché non ha, non ha fatto richiesta dopo, adesso c'è un giro un po' strano bisognerebbe capirla sta cosa qua A livello di calzata suggerisci stesso numero o mezzo numero in più o in meno? Ma no, no direi che, che va benissimo così eh, ti ripeto, quando la, la leghi è bella stretta e lo spazio in avampiede c'è comunque dello stesso numero, va benissimo e secondo te quali sono i pregi e i difetti di questa ST4? Ma il pregio è che in casa topo mancava la scarpa racing, hanno fatto una scarpa racing. È una scarpa da utilizzare in gare corte dove voglio provare a lavorare di avampiede, quindi sentirmi un campioncino che ignota. Se devo dire qualche difetto, un po' la tua maglia da scarpa da lento invece che, che racing ci hanno abituato altre marche con tomaie molto più spinte e, e niente che vabbè nel mondo di oggi dove, dove mettono delle mescole tanta mescola morbida qua c'è cioè poca mescola e, e durettina è un ritorno al passato diciamo che ripeto a qualcuno potrebbe far piacere a qualcuno magari ormai non più abituato potrebbe far starci il naso tra l'altro qualche giorno fa dicemmo nella recensione delle ManiFly 4 dell'uscita di una nuova scarpa oggi si conferma che questa scarpa sarà presto disponibile e si narra che l'intersuola sia completamente migliorata. Cosa ne pensi? Che mi hai messo un po' di hype e incominciamo a parlare come i veri youtuber. <ride> e vediamo, vediamo, sono curioso. Va bene Andrea, ci conviene ritirarci che qua sta diluviando anche se stiamo abbastanza in tranquillità, stay strong, keep running, e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima, qua finiamo negati mi sa adesso.